Allora, intanto bentrovati, bentrovati a questa, a questa live, insomma, in un momento che è particolarmente eh, complesso, eh, insomma ci troviamo ad affrontare una cosa inedita, eh, complicata e che sta, e che sta di, fa, di, di fatto mettendo un po' alla prova le nostre aziende, eh, piccole e grandi, e soprattutto siamo un po' in, in, in ballo dell'incertezza, no? del fatto che non sapremo quando questo blocco delle attività insomma, verrà meno, e soprattutto che tipo di scenario ci ritroveremo poi a dover, a dover affrontare. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di insomma, cominciare a coinvolgere un po' di aziende per ottenere eh, consigli pratici no? per la gestione ordinaria delle nostre attività e, e capire che valore insomma, poter portare eh, e poter trarre dal, dal digitale perché oggi dobbiamo colmare se c'è ancora il gap eh, di, digitale per riuscire a portare avanti le nostre attività. Ci sono tanti casi positivi di agenti immobiliari che stanno utilizzando il digitale per, per fare grandi cose, ma non è ancora abbastanza, insomma dobbiamo eh, continuare a lavorarci perché c'è ancora una certa resistenza. Comunque, bando alle ciance, noi oggi eh, abbiamo tre ospiti illustri che ringrazio per la, uh, per la partecipazione. Eh, C'è Mario Franci di casa.it, buongiorno Mario, ciao. Tiziano Un benvenuti di eh, Make Money Organization, Tiziano ben arrivato. Grazie a tutti voi, benissimo. grazie Gerardo. E l'amico Paolo Managò di Agimo Online. Ciao Paolo. Ciao Gerardo, ben trovati a tutti. Bene, benissimo allora cominciamo da così mh, per, per rompere un po il ghiaccio eh, uno o due consigli pratici che possiamo dare agli agenti immobiliari che eh, in questo istanti insomma sono, sono un attimo frizzati un po rallentati nelle attività eh, paolo vuoi iniziare tu beh, volentieri ben volentieri diciamo che in questo, in questo periodo pazzesco veramente inaspettato, eh, fortunatamente ci sono anche tante, eh, tanti consulenti, insomma tante persone che stanno cominciando a dare anche dei consigli interessanti e quello che mh, troviamo insomma che sia utile in questa, in questa fase è, tra virgolette, testa permettendo perché chiaramente siamo anche un po' distratti dalle notizie, ma cercare un attimo di concentrarsi nel capire qual è un tipo di attività che può essere svolta diciamo in un momento in cui sostanzialmente col proprio lavoro principale si sta fermi perché chiaramente le visite agli immobili non si possono fare eccetera e quindi trovare delle vie alternative. È un po' il consiglio che stanno dando tutti in questo momento quindi diciamo che il digitale è molto in aiuto nel senso ma anche il non digitale cioè la, la, diciamo l'opportunità di mettersi a tavolino e magari pianificare oh, o approfittare per fare della formazione o approfittare per utilizzare i propri strumenti che eh, si ha a disposizione generalmente nelle agenzie. Ci sono eh, per eh, delle, quelle attività che solitamente non si fanno perché non, non si attende a farle, no? e quindi, magari il marketing, eh, diciamo, tutte quelle attività alternative che sono mh, diciamo un corollario alla principale attività e che possono essere, magari ci si può dedicare anche più, del, più tempo in questo periodo proprio per, per svolgerle. È chiaro che non, non bisogna nascondersi dietro gli stuzzicadenti, il business principale, l'attività principale è di fatto ferma, quindi diciamo, questo è un, è un fattore che chiaramente distrae molto e eh, demoralizza anche molto, nel, nel nostro caso stiamo parlando proprio nello specifico di agenti immobiliari, ma direi... Diciamo in generale, un po' tutte le attività che sono state colpite in maniera importante da questa situazione veramente di emergenza. E la, la, la cosa diciamo, che si consiglia sempre principalmente è quella di cercare di non, di non perdere la testa. Ecco, è facile anche insomma, essere sconfortati da una situazione del genere, ma cercare di capire quelle che sono le attività, che spesso appunto sono dei corollari che possono essere diciamo, implementate in questo periodo, è un consiglio molto generico, no? ci rendiamo conto che voglio dire va bene per gli agenti immobiliari, ma anche non solo per gli agenti immobiliari, ma questo credo che sia il fuoco di quello che eh, bisogna fare in questo momento e quindi cercare di dare attenzione ad altre attività che poi sono congeniali, anche perché lo accennavi tu stesso, non si... Non si situazione, no? quindi diciamo eh, si può fare una programmazione in linea generale della propria attività ma chiaramente anche eh, è una situazione che si evolve di continuo quindi bisogna anche un attimino eh, così stare un po' allerta con le notizie che arrivano tutti i giorni per cercare di capire anche quando è il momento di approfondire certe attività e altre no. Eh, se vuoi andiamo anche un po' nello specifico insomma di quello che eh, sì, ehm, <ride> i clienti, guarda, io guarda, credo che dovremmo porci intanto due domande che ho sentito stamattina durante un webinar molto interessante e che sono insomma dove siamo adesso, no? E quali sono le azioni che possiamo compiere? Cioè è chiaro che non possiamo influire, non possiamo influenzare la situazione, il macro problema, di certo possiamo influire invece sulla nostra attività quotidiana, capire quali sì. sono gli attrezzi del mestiere, no? Da tirare fuori e quindi immagino che Paolo tu avendo tanti agenti come, come clienti, eh, gli agenti usano il tuo gestionale o un qualunque, no? E eh, quindi hanno un'anagrafica. Quindi, per esempio, l'utilizzo della newsletter eh, diventa importante oggi per entrare in punta di piedi in casa dei, delle persone, no? magari dei clienti già acquisiti, no? per ricordare sì, loro che comunque alcuni servizi rimangono attivi. Questa è una situazione pratica, una soluzione pratica per mantenere la relazione attiva con i, con i clienti, non credi? Certamente, guarda, proprio a tal proposito, giorni fa abbiamo fatto, proprio nei primissimi giorni della chiusura totale, abbiamo fatto un articolo, che, un po' riprendendo anche un po' un articolo che avevi pubblicato tu, abbiamo preso ispirazione eh, dando anche qualche consiglio specifico. Cons cons cons cons i nostri clienti che utilizzano Agim, quindi diciamo il nostro gestionale. Eh, abbiamo fatto presente quelle che sono le attività che possono essere fatte in questo periodo. Eh, voglio dire, alla fine, tanti strumenti di marketing all'interno del, del gestionale che possono essere sfruttati in delicatezza in questo periodo, perché anche fare una, diciamo, una campagna commerciale o comunque utilizzare gli strumenti di marketing in questo periodo in cui la gente è molto spaventata e bisogna anche farlo diciamo in una certa maniera ho visto proprio oggi delle comunicazioni, delle pubblicità sui media a livello nazionale che sfruttano, cioè sfruttano, diciamo basano molto la delicatezza del comunicato dicendo ad esempio ho visto una tanto facciamo nomi quindi non, non, non penso ci siano problemi Ogni euro proprio ho visto una pubblicità poco fa di Uni euro dove dice, cioè sostanzialmente il messaggio era stiamo, torneremo piano piano, in questo, nel frattempo vi siamo vicini in questo momento, ecco che non, non c'era la promozione della lavatrice o cose di questo tipo. Però ecco, ci strumenti anche all'interno di Algem, per poter fare un certo tipo di comunicazione verso i clienti ed, e sono strumenti ed è un'attività di marketing anche quella se vogliamo eh, ma ci sono anche altre attività che possono essere fatte con con agimo comunque con qualunque gestionale di fascia professionale che permette insomma l'utilizzo di eh, di usufruire di certi strumenti no? quindi anche Vuole dire l'analisi dell'attività della, dell svolta in agenzia, l'analisi dei, dei collaboratori, quindi le statistiche, andare a vedere dove sono i punti di forza e i punti di debolezza, sono cose che vengono fatte, magari dai più virtuosi, vengono fatte in maniera un po' più regolare, un po' meno regolare da chi magari eh, non ha molto tempo oppure diciamo, capta che la sua attività mh, principale è un'altra e non è quella di fare ogni tanto fermarsi, dare, fare un resoconto dell'attività. Eh, ci sono anche altre attività come, ehm, che, che adesso diciamo, stanno andando molto... Io passo le giornate in webcam, in sostanza, perché eh, adesso ci sono... Come, come tutti. Sì, ma come tutti, ma insomma il digitale ci viene incontro no, da questo punto di vista, quindi è, è, è proprio l'ideale. Ciò non toglie che eh, anche questo può essere fatto... Da un agente immobiliare nei confronti di un cliente con cui magari ha una trattativa in corso un po' più avanzata, per cui sì. il cliente comunque è in una fase della trattativa che epidemia o non epidemia ha bisogno magari anche di risposte. Ecco, però, eh, diciamo c'è la possibilità anche di connettersi con, eh, con Skype, con qualsiasi altra, altro strumento, far sentire la propria presenza. Alla clientela in questo momento, ripeto, con molta delicatezza, certo. perché ci vuole molta delicatezza di panico, può essere un, un diciamo un'attività un che a lungo termine, una volta usciti poi, perché prima o poi ce ne usciremo, può tornare assolutamente utile. Invece fermarsi, guarda ti do un dato, te lo certo. do in tempo reale perché... Eh, qua abbiamo uno screening non so se si vede delle agenzie connesse in questo momento su Agim noi ne abbiamo 1200 di agenzie in questo momento ce ne sono 100 che okay, è un dato veramente bassissimo è proprio un dato in tempo reale questo. E okay. Dico: questo. è sbagliato però fermarsi completamente questo è il messaggio che stiamo cercando di dare ai nostri clienti quindi cercare di trovare delle attività alternative anche attraverso l'utilizzo degli strumenti ma ci sono anche altri due illustri ospiti. Entriamo nel che dettaglio possono, adesso, ok. Che credo che possano oh, sì, sì. eh, confermare certo. questa informazione, l'analisi dei portali, insomma tante cose possono essere fatte. Va bene, Mario, Mario Franci, Casa IT, eh, portali oggi sono sicuramente al centro dell'attenzione perché di fatto siete eh, una vetrina operativa 24/7, quindi sicuramente avete dati anche sul comportamento dei vostri utenti cioè capire se ehm, c'è comunque attenzione da parte del mercato nei confronti del, dell'immobile se la voglia di eh, acquistare casa eh, c'è eh, oppure in qualche modo è venuta meno eh, questo insomma è un dato che vorremmo in qualche modo avere insieme a un consiglio pratico che sicuramente tu puoi dare avendo a che fare con tantissimi agenti immobiliari Sì, allora business, siamo in un business che per fortuna da un lato eh, non, ha, non ha assolutamente un bisogno di, di, fi, di, di fisico eh, neanche nei tempi normali nel senso che siamo un portale la gente utilizza il nostro portale stando in giro, in, in giro per strada seduto in macchina a casa ma insomma non ha, non, il nostro servizio non ha bisogno di contatto fisico e nello stesso tempo eh, come oggi eh, tutti i marketplace digitali in realtà paradossalmente potrebbe anzi tornare utile, no? in un certo senso è un'attività, quella di guardare le case, di guardare la, la nostra prossima casa o decidere di vendere la propria, è un'attività che si può fare tranquillamente anche stando a casa noi vediamo onestamente un'attività ridotta rispetto alle medie normali ma stiamo ancora parlando di milioni di utenti eh, ridotta perché sicuramente oggi eh, penso soprattutto agli affitti che hanno una rotazione molto più veloce per cui oggi se io devo affittare ma non posso fisicamente vedere la casa neanche una volta o non posso entrarci non è, non è facilissimo eh, però eh, vediamo ancora moltissime attività sul nostro portale noi peraltro siamo in comunicazione anche above the line in questo momento quindi noi continuiamo a sostenere il business e noi siamo veramente come hai detto tu un business aperto 24 ore, 24 ore 7 giorni su 7 anche noi vediamo eh, in modo simile, eh, con dati magari meno eclatanti, ma in modo simile a quello che è stato detto un attimo fa, che l'attività degli agenti immobiliari sul nostro portale, che noi misuriamo attraverso l'area riservata, anche se è un po' ridotta, ma continua a esserci moltissimo. Questo è già uno dei piccoli consigli. Que questi tempi un po' più rallentati sono un momento, per esempio, per rivedere bene come sono fatti gli nostri annunci, eh, magari correggere alcune... No, alcuni testi, aggiungere delle foto, togliere delle foto, cioè si possono comunque fare quelle tipiche cose che in un certo senso sono un po' le pulizie di primavera, visto che è iniziata ieri, ehm, e, e siamo un po' forzati a farle, però sono cose utili. E qui vengono un po' i miei due piccoli consigli, anche presi sulla, sulla scorta di quello che noi stiamo facendo in azienda. Noi, non siamo, noi siamo nel mondo immobiliare, non siamo un'agenzia, siamo un'azienda anche un po' più grande, magari della, della media dell'agenzia, però credo che ci siano molte cose esportabili. Io credo che la cosa da fare prima di tutto in un momento come questo, usando proprio tutti gli strumenti digitali che ci sono dati che, a cominciare dai telefoni dai camere, dalle camere eh, da, da, da, dalla larga banda e tutte queste cose, è di cercare di ricreare il più possibile la, la normalità ed è stato detto bene prima, no? se noi per esempio nella nostra attività siamo abituati che a metà mattina abbiamo due collaboratori che sono in giro per, per Milano, per Roma, per Parma e eh, ci sentiamo per vedere com'è la situazione. Bene, ovviamente adesso non possiamo essere in giro, però sentiamoci lo stesso. Eh, e veramente sembrano cose stupide, ma cercare di ricreare dei momenti proprio anche pratici eh, di normalità è molto, molto importante. Noi, per dire, faccio un esempio in azienda, ovviamente siamo un'azienda appunto un po' più grande, come tutte le aziende un po' più grandi, l'abitudine è di fare la pausa a caffè a metà mattina. Allora, noi abbiamo istituito una specie di pausa a caffè virtuale che è una scusa per fare due chiacchiere tra colleghi mentre prima ci si vedeva di fronte e questo secondo me aiuta e, e credo che in ciascuno nel proprio business possa ricreare un po' di normalità anche a distanza. L'altra cosa che do come consiglio e credo sia veramente invece importantissimo per il mercato immobiliare soprattutto è cominciare già a progettare il dopo. E noi speriamo tutti che il dopo sia vicino, potrebbe essere due settimane, un mese, adesso ci dicono che non sarà più prima di un mese ma no, in un certo senso non importa però abbiamo veramente il tempo di progettarlo bene, di fare in modo di tornare forti, di avere magari nel frattempo pensato delle cose nuove e avere anche con la scusa di questa emergenza anche ripensato magari il nostro modo di fare business. E io credo che il tempo per progettare il dopo sia oggi il tempo migliore che si possa utilizzare. Assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo con te Mario. Eh, Tiziano, eh... Ti lascio, ti lascio campo libero perché so che insomma tu sei nel pieno delle attività invece sei abituato già con la tua azienda a lavorare al telefono tanto che è uno strumento semplice ma ricordiamo che ci accompagna ormai da 130 anni circa e che quindi insomma è sempre attuale. Eh, quali due consigli avresti da dare eh, pratici agli agenti immobiliari? Beh, la, la prima parola come sei... Insomma, il nostro, il nostro carattere, il DNA della nostra azienda è non fermarci mai quindi la parola d'ordine è non fermarsi questa è la prima parola d'ordine da, da, da dirsi ognuno di noi e poi il primo consiglio non aspettare che l'onda passi Mh, con molti clienti parlando mi dicono: gli chiedo cosa stai facendo? aspetto che l'onda passi eh, ma questo non vuol dire avere in mano il proprio lavoro. Non possiamo aspettare che l'onda passi, anche perché nessuno di noi sa quando passerà. Una cosa è certa, eh, gli esseri umani proprio sono fantastici. Nel mondo animale siamo coloro che siamo andati più avanti di tutti perché abbiamo una grande dote, il fatto di adattarci. Possiamo vedere dai beduini del deserto che stanno a temperature... Che dove si può cuocere veramente un uovo su, un, su una roccia uh, a eschi mesi cioè si riesce veramente a fare tutto allora cominciamo a farci una domanda se questa situazione perdurasse per 12 mesi o per sempre non mi vedete le mani però insomma sto toccando ferro quindi se questa situazione perdurasse per 12 mesi o per sempre come organizzerei il mio business? mi devo organizzare come se ci fosse una grande tempesta, poi se c'è il sole sarò il primo ad essere contento, però vedi non vorrei non vorrei che tutto questo aumentasse, passatemi il termine eh, lo metto fra virgolette la scusa per non telefonare ai clienti, perché già prima in tempi normali la gente immobiliare per chiamare per fare una telefonata a un privato una telefonata a freddo insomma già doveva pensarci non permettiamo non permettiamo che questo grosso stavo per dire una parolaccia che questa grossa confusione ci dia la scusa per non telefonare. Telefoniamo, adattiamo il nostro stile di telefonata. Cioè, ma come? Ma lei mi sta chiamando proprio ora, signora. Voglio che almeno al telefono la mia vita sia normale. Capisco il momento. Posso fare alcune domande? io sono in costante contatto con i nostri clienti e anche stamattina vedo Andrea da, da Verona ce l'ho scritto qua una, Andrea da Verona è riuscita a prendere una proposta di affitto da una persona che era veramente nell'urgenza e ha fatto la proposta di affitto basandosi sulle foto della casa ho un'altra persona che lavora qui in Toscana che ha fatto girare i video ai proprietari come se fosse una visita cioè l'essere umano è fantasioso allora l'essere umano è fantasioso noi italiani anche se mi più. permettete siamo fantasiosi al cubo quindi usiamola questa cosa chiamiamo i nostri incarichi probabilmente nei prossimi mesi si, dovrà, si dovranno ribassare i prezzi andranno a ribasso chiamiamo i proprietari ora devo dire anche un'altra cosa se c'era un momento perché esplodesse il digitale direi che è arrivato usiamolo, usiamolo, usiamolo tutti d'accordo? e sono d'accordo i nostri amici hanno detto che ci è stato regalato del tempo è vero, ci è stato regalato del tempo e usiamolo bene se lo passo solo a progettare mille cose non entro in azione quindi occhio alle persone analitiche rischio di rimanere qui oggi non c'è da prendere tante decisioni c'è da prendere le tre e portarle avanti. Cosa decido di fare? Tre cose. Le porto avanti, chiamo i miei clienti passati e centri di influenza. Clienti passati e persone che conosco li posso chiamare in qualsiasi momento. Anzi, forse ora gli fa piacere ricevere la mia telefonata. Questa è la cosa da fare. Quindi organizziamoci. Ho degli, ho degli agenti immobiliari che lunedì porteranno la loro la loro eh, esperienza di queste settimane nei webinar che stiamo facendo ho degli agenti immobiliari che hanno acquisito hanno acquisito al telefono e facendo la presentazione su Skype ho acquirenti che hanno fatto la proposta online ed è stata accettata dai venditori e l'agente immobiliare ha riscosso tramite bonifico sono tutte cose che stanno accadendo, quindi c'è una differenza tra dire aspetto che l'onda passi e dire ok io mi organizzo e vado avanti, mi organizzo e faccio le cose. Quindi io vi, vi dico anche questo, parlavo prima con mia moglie perché qui dentro io sono a casa mia in una stanza lavoro io, in un'altra lavora mia moglie, in un'altra c'è mia figlia che fa le lezioni online, mia moglie lavora all'università nel reparto amministrativo e mi ha detto Tiziano dopo pochi giorni sono partite le lezioni online, le lauree vengono date online, il senato accademico viene fatto online, i vari organi, i vari ordini collegiali, gli organi collegiali sono fatti tutti online, quindi buttiamoci in iniziamo a fare perché a me se non concesso che non si chiuda ora, ci prepariamo un grande terreno per il futuro imminente che arriverà e aggiungo questa settimana già è diversa rispetto alla scorsa la scorsa settimana c'era grande disperazione, oggi le persone iniziano ad accettare questa condizione la prossima settimana sarà meglio e poi meglio ancora e la gente si ingegnerà a continuare a lavorare perché, signore, dobbiamo, dobbiamo vivere, non dobbiamo sopravvivere. Questo è il concetto. No, no, è perfettamente, perfettamente ragione. I casi di successo per chi usa il digitale sono molti. Ci sono agenti immobiliari che stanno prendendo eh, incarichi attraverso la firma digitale. C'è chi riesce a, insomma, anche a fare delle locazioni. C'è un caso su Torino, un agente immobiliare a Torino ha, fatto, ha chiuso un contratto di locazione con ecco, la visita virtuale. Uh, insomma, tutti strumenti che possono in qualche modo avvicinarci al cliente anziché tenerci distanti. Allora, io sinceramente auspicavo, ma non mi aspettavo questo tipo di affluenza. Ci sono. Oltre 330 persone collegate in questo momento, eh, decine di commenti che stanno arrivando e saluti, non possiamo citarli tutti. Grazie, grazie a tutti veramente. E, mh, ci sono del, alcune domande, eh, però prima di tornare, di, di arrivare alle domande del, del insomma, di chi ci sta seguendo, volevo veramente, però, in un minuto, perché il tempo va via rapidissimo, che ehm, così raccontaste al, al, al pubblico, a chi ci segue. Quali iniziative avete messo in campo oggi per dare sostegno solidale agli agenti immobiliari? Paolo, inizio da, eh, da te, ma veramente un minuto e mezzo. Perfetto. Allora, guarda, noi proprio eh, ieri abbiamo finito le ultime riunioni di produzione per eh, capire un attimo come possiamo... Uh, aiutare. I clienti. Inizieremo con un'iniziativa um, di solidarietà digitale anche da parte nostra verso i nostri clienti, eh, dove apriremo tutti quei moduli del gestionale che solitamente sono diciamo, a parte sono messi. A pagamento, ma che in particolare i moduli riferiti alla gestione del marketing, quindi invio newsletter, invio comunicazioni, la presentazione dell'immobile, eccetera, che sono quei moduli che solitamente vengono, diciamo, acquistati a parte. Quindi apriremo tutti i moduli del gestionale ai nostri clienti in forma ovviamente gratuita per i prossimi mesi. E poi la prossima settimana faremo anche invece. E quindi questo diciamo, eh, lo faremo da subito, quindi quando eh, i nostri clienti avranno necessità di utilizzare eh, l'incremento della produttività lo faremo. E invece dalla prossima settimana inizieremo con una serie di webinar dedicati proprio ai nostri clienti. Approfittiamo di questo spazio, di questo momento per fare anche un po' di formazione sul gestionale, ovviamente sempre in forma gratuita, questo dedicato ai nostri clienti eh, che possono, potranno collegarsi po', insomma, ai nostri webinar per approfondire l'utilizzo degli strumenti proprio per la finalità di aumentare la produttività. Questo, sono stato rapido. Eh, Grazie, è bellissimo. stato eccezionale, si so. è, è arrivato al punto. Ehm... E per accedere a questo tipo di, di, di eh, diciamo servizio, cosa deve fare l'agente immobiliare che magari eh, è tuo cliente o non è ancora tuo cliente? Allora, ovviamente, questo è aperto ai nostri clienti, ma anche a coloro che vogliono poi diventare clienti in, in, nei prossimi periodi. Il nostro sito è ssd.it, savonasodomodossola.it: eh, quindi per uh, approfondire le funzionalità ed entrare in contatto con la cliente. I clienti che attualmente abbiamo possono tranquillamente contattarci con i nostri servizi di help desk, che sono diciamo, all'interno del, del gestionale stesso, e possono di tutti i moduli o i moduli che interessano, il gestionale che possono, quindi è molto semplice, contattano e apriamo questi moduli alla, alla nostra non clienti possono tranquillamente andare sul sito perché in realtà il sito è un altro però ssd.it ridirezione eh, eh, giusto punto. quindi lo dico per questo e, mh, possono provare una demo attivandosi a, a reale quindi possono, avere il password, quindi possono andare tranquillamente anche ora sul sito per entrare in contatto con Agime poi noi entreremo in contatto con loro per ovviamente per approfondire Va bene, grazie Paolo. Poi eventualmente ti consiglio di inserire in fondo i commenti e i tuoi riferimenti per un più agevole contatto. Benissimo. Ok? Grazie. Benissimo. Mario, Mario Franci, Casa.it. Ma allora, noi prima parlavamo di provare a, a tenere la normalità e a continuare a fare delle cose che si possono fare anche da remoto. Noi abbiamo un prodotto che per fortuna abbiamo lanciato molto prima di questa crisi, che si chiama Prima Visita. È, è una... Si chiama così perché ha la caratteristica di essere un modo per visitare un immobile a distanza, ma solo se guidato da un agente immobiliare. Cioè un, un utente non lo può fare in self-service. Questa è la principale differenza rispetto a molti altri pacchetti che esistono sul mercato simili. E, e fa l'altra caratteristica è che né eh, l'utente né l'agente immobiliare deve avere nessun tipo di software dedicato. È un, perché praticamente è una piattaforma che pesca le foto dal, dal sito e costruisce una visita, una vera e propria visita. Allora, questo servizio ne l'abbiamo dato, eh, che appunto era già in commercio, l'abbiamo dato gratuito per un mese a tutti i nostri clienti. Eh, se ce ne sarà bisogno, eh, poi questa cosa si potrà anche estendere. E, e moltissime agenzie ne stanno facendo un uso sperticato, perché onestamente immagino, immagino. è proprio sembra fatto apposta, diciamo così, per certo. fare e ovviamente l'abbiamo reso poi disponibile anche ai nostri non clienti nel senso che ovviamente non c'è bisogno di diventare cliente oggi necessariamente noi abbiamo, possiamo aprire una, un pacchetto di prova e, e quindi questo è disponibile anche per chi non è cliente ma, eh, ed è un... l'abbiamo fatto con... devo dire con molta gioia perché sembra veramente purtroppo un servizio nato per, per, questi, per questa situazione perché appunto mantiene la relazione agente-utente o cercatore di casa però lo fa a distanza. E adesso lo stiamo, tra pochissimi giorni posso annunciare che lo lanceremo anche, normalmente questo servizio utilizza le foto 3D, eh, ed è più bello ovviamente con le foto 3D, ma lo stiamo facendo un adattamento per farlo funzionare anche con le foto 2D, in modo che sia immediatamente disponibile a tutti i listing, a tutti gli annunci presenti sul portale. In questo momento. Benissimo, grazie, grazie mille. Questo è sicuramente apprezzato e gradito perché è davvero un, un contributo pratico al quotidiano della de gente in un momento così difficile. Tiziano, io so che, vabbè, tu sei fresco, peraltro, insomma, ti non ti sei fatto mancare niente in questo periodo. Insomma, hai scelto il momento giusto, sì, però, è di no. esatto, per fare il rebrand e quindi, insomma. Uh, adesso sei eh, Make Money Organization e sì, so nella che nella stessa settimana c'è stato il coronavirus il cambiamento da Mike Fair Italia a Make Money Organization esatto, esatto e so che non è finita lì perché in realtà hai voluto dare un segnale molto forte eh, agli agenti immobiliari che stanno raccogliendo, devo dire, eh, a due mani no? e, e quindi insomma hai eh, aperto praticamente il... Eh, i programmi di formazione a uh, scusate c'è cioè, spegnete l'audio facebook non so chi c'era aperto se no c'è un ritorno fastidioso ok dicevamo eh, Tiziano che hai aperto praticamente la formazione in modo gratuito anche ai non clienti e, e, e hai di, di fatto sospeso anzi annullato il pagamento della formazione per il mese di aprile per i tuoi clienti insomma un'azione sì, una coraggioso come dire Adesso mai più, ecco Tiziano. Allora, eh, devo dire che dopo dieci anni di, di crescita continua ci siamo trovati in questa situazione quindi con eh, i miei, quelli che noi chiamiamo i nostri coach fondatori e con tutto il team, dopo giorni di riunioni abbiamo preso la decisione di annullare le quote coaching in aprile. Decisione molto sofferta perché vuol dire rinunciare a 300 euro circa di imponibile di fatturato all'azienda la alla make money organization che partiamo subito bene make money organization e non fatturiamo ad aprile proprio no, si va in contraddizione <ride> con, il nostro, con il nostro nome e a parte questa battuta ci siamo sentiti in dovere di farlo per i nostri clienti inoltre eh, abbiamo messo su dei webinar che dureranno per quattro settimane alle 9.30 ogni mattina fino alle 10 con i nostri con i nostri coach, per sostenere questo, questo momento. Tra le altre cose, dal lunedì, come ho detto, inizieremo con consigli pratici, perché questa grossa community che abbiamo creato, qualcuno di, di loro stanno ottenendo dei risultati nonostante tutto, quindi li condivideremo. Questa formazione doveva essere solo per una ristretta cerchia di clienti, poi ci siamo sentiti in dovere, dato il momento, di allargarla di allargarla a tutti sono seminari che webinar che anche stamattina c'erano 560 persone che lo hanno seguito per 30 minuti e stanno, e stanno crescendo annuncio che martedì ci sarà un gradito ospite che si chiama pietro trabucchi ha scritto libri sulla resilienza chi non lo conosce vada a pietro trabucchi e vedrà il, il personaggio che è, è un è uno psicologo dello sport ed è un allenatore di super maratoneti cioè coloro che fanno 100-200 km a corsa allena questo tipo di persone, scalatori estremi eccetera eccetera un personaggio veramente interessante che martedì sarà, sarà con noi quindi abbiamo messo su questa azione devo dire molto, molto sofferta ma anche ponderata siamo felici di averlo fatto perché insomma i nostri clienti ci sono venuti incontro per dieci anni, facendoci crescere. È giusto che una volta, dato che abbiamo la possibilità di farlo, andarli noi incontro e fargli vedere quanto veramente vi siamo grati. Oh, caspita, comunque un bel, un bel gesto, anche questo molto, molto pratico. Allora, vedo dai commenti che, eh, insomma, c'è sicuramente una grande voglia di, di normalità e c'è chi dice, giustamente, che il digitale, insomma... Eh, ti può aiutare per, per, per un pezzo insomma, del, del percorso, ma poi il contatto fisico serve no? per la consegna dell'immobile. Per... È chiaro questo, lo sappiamo già. Quello che noi oggi dobbiamo eh, però strutturare è proprio cercare di accorciare il più possibile il processo di acquisizione del cliente, di valutazione, di prima visita attraverso la tecnologia. Eh, come saranno i prossimi mesi? È uscito un articolo su Milano Finanza eh, che praticamente riporta uno studio del, del MIT, eh, Imperial College di, di, di, di Londra di fatto, eh, nel quale eh, insomma, si racconta, eh, si immagina quello che sarà domani, cioè quando ci ridaranno la libertà, no? quando saremo di nuovo a piede libero. E di fatto non è detto che eh, si torni completamente alla normalità, potrebbe, potrebbe esserci un lungo periodo in cui le attività sono aperte eh, in modo eh, irregolare, potremmo avere che so io un due mesi di apertura e poi un mese di chiusura, perché finché non arriverà questo benedetto va vaccino di fatto, eh, il pericolo di contagio rimarrà una costante per i prossimi mesi. Ecco, questo è il contesto che ci troviamo e ci troveremo di fatto ad affrontare. È evidente che il digitale, quindi il web, gli strumenti che abbiamo a disposizione, eh, i portali, le visite virtuali, i tool di valutazione online, eh, i software gestionali, il telefono, sono tutte cose che in qualche modo ci aiuteranno a eh, tagliare insomma, il percorso e laddove ci andavano magari 5-6 visite, probabilmente ne basteranno due. Dovrà, dovrà essere così. Quindi è importante manifestare grande flessibilità. In fondo a questa live vi posterò questo articolo che può darvi comunque un'immagine di quel futuro che verrà, soprattutto vi, vi inserisco anche un link ad un sondaggio che sto facendo in questo, in questo periodo sull'autonomia finanziaria, eh, un sondaggio anonimo, eh, tranquilli sull'autonomia finanziaria delle agenzie immobiliari, cioè quanto tempo possiamo reggere se le situazioni dovessero insomma, andare avanti così ancora per qualche mese. Mi serve questo dato, ci serve perché farà parte di uno studio più ampio che ha a che fare con le piccole e medie imprese e quindi potremo eventualmente trarre poi attraverso altri specialisti consigli pratici anche sulla gestione della cassa, su come gestire le nostre aziende adesso giorno per giorno per giorno insomma. Allora un ultimo giro di, di eh, così, consigli e, e saluti prima di chiudere perché vi ho promesso 30 minuti e siamo a 39, ne rubiamo ancora, ancora 3 e per un saluto e un consiglio finale, quindi partiamo da, da Paolo. Sì, è, è tutto un po' un work in progress in questo momento, quindi consigli credo che ne abbiamo già dati tanti in questa, in questa fase, il, però il consiglio vero che io mi sento di dire è di cercare di rimanere equilibrati e di non perdere la testa, perché è veramente quello il rischio a cui andiamo incontro in questo momento dove che, che siamo veramente smarriti, siamo impreparati a una cosa del genere, quindi è, è molto rischioso perdere la testa. Quindi, rimanere calmi per quanto si può naturalmente e cercare appunto di sfruttare, tra virgolette, se si può dire, questo, questo momento per, per diciamo, fare attività che possono essere comunque produttive nel futuro. Eh, questo futuro non sappiamo quando sarà, speriamo il prima possibile, ma chiaramente dovrà esserci un momento in cui tutti ritorneremo a, a, a, a, diciamo, a essere operativi come prima. Il mondo cambierà sicuramente. No, certamente. Eh, Mario Franci, Casa IT. Ma io ribadisco, cerchiamo di ricostruire la, la normalità il più possibile usando tutti questi strumenti che sono stati citati in lungo e largo in questa mezz'ora. Eh, C'è veramente spazio per fare quasi tutto eh, a distanza. Ovviamente non si possono costruire le case, eh, non si possono fare alcune altre cose, ma se ne possono fare tante e sfruttiamo quindi, cerchiamo di tornare alla normalità e eh, studiamo studiamo anche, usiamo la nostra creatività per imparare cose nuove per andare a, a provare quella cosa che noi abbiamo sempre detto ma non mi serve, forse in questo momento invece mi serve e magari mi cambierà la vita eh, io credo che sono veramente su questo io sono molto ottimista che per tutti noi anche privatamente questa crisi ci darà, ci darà tanti sacrifici ma ci, ci migliorerà Bene. quindi penso che migliorerà anche questo business grazie eh, Mario senti una, una cosa per accedere al servizio di cui ci parlavi prima eh, sì. tu puoi eventualmente inserire in fondo alla, alla chat eh, su Facebook un, un riferimento, una mail o un qualcosa o preferisci dare sì, un... sicuramente okay. lo faccio grazie Tiziano allora io penso questo che il virus prima o poi finirà tra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, finirà. Ma la domanda che dobbiamo farci è quando finirà nella testa delle persone? Perché farà prima di andare via a giro per il mondo, ma nella nostra testa chissà che memoria lascerà. Quanto ci starà dentro e quanto farà cambiare le abitudini? Io invito ancora una volta, perché poi tutti hanno ragione, no, non dobbiamo farlo, sì, dobbiamo farlo, poi alla fine sono sempre i numeri quelli che contano. Il concetto è questo. Non permettiamo che il virus ingigantisca le nostre scuse, quelle già abituali. Non dobbiamo permettere che questa situazione ingigantisca, amplifichi le nostre classiche scuse per non fare il lavoro come dovremmo farlo. Dovremmo fare il contrario. Certo, bene, bene. Allora, grazie di cuore, grazie di cuore per il vostro aiuto, per i vostri consigli. La comunità immobiliare apprezza tantissimo il fatto che siate insomma con coraggio costituiti. Siete le prime tre aziende che sono riuscite a coinvolgere, sono molto contento. Ne arriveranno altre. Prossimo live, attenzione, adesso oscuro un attimo qualche ospite. Prima di salutarlo, vi faccio passare il, eh, anzi, questa immagine sul prossimo live che avremo. Che avremo martedì, e mh, avremo come ospite per l'appunto, parlando sempre di tecnologia, eh, Federico Pagliuca di I Realtor per la firma digitale, Massimiliano Pochetti, Casasher, per le valutazioni per analisi di mercato, e Simuliano Rossi di, di Gateway, il portale per vendere casa ai clienti eh, all'estero. Quindi insomma, eh, parliamo di eh, martedì, 24 marzo, ore 14.30, sempre Qui su questa su questa pagina eh, allora salutiamo a questo punto tutti gli ospiti che si sono insomma prodigati e resi disponibili grazie a tutti e insomma ci vediamo prossimamente tanto insomma via live avremo modo ecco di vedersi rivederci perché insomma prima degli incontri fisici qualche qualche settimana passerà d'accordo grazie Grazie, grazie Gerardo per l'ospitalità e grazie a tutti gli altri. E... A presto. Ciao, Ciao. Al lupo a tutti. Ciao.